Ecco, ecco. Ecco. Eh, e ci ne stavano in A Coro, la vieni ne stava, a Cinestiano, Ci vieni fino quattro. È stava la folga, eh, la sciarocca, il baccaccio è... e chi lo denota. Il fatto si è come in dormemo, era un bello fatto che pensi... Sì, sì, grisce, se ti cresce sempre. Se ti facevano tutte le accavallate così eh sì, e così. Sì, perché non c'era cioè, cioè, allora la forza. Non c'era la forza per... Non vedo il giorno che hai fatto. Siamo lasciati questo forno picciato ci siamo scordati di levarci la temperatura. E così è venuto il pane. così quando <ride> cioè, venuto diciamo, se brucia sto, ma invece cioè, vennero certe Che belle pagnotte stesse. E allora ci siamo scordati sempre la gradazione. Però essi c'erano della gradazione del pane di birra. E allora una botta cresce e si goce subito. Dice che stanno usciendo due ore per cose eh, Mio padre diciamo che ha cominciato a lavorare da fornai a 10 anni a Perlietri come, come ragazzo, come apprendista e lui portava praticamente il pane con la bicicletta, con la gerga alle spalle la sera, la sera lo impastavamo, lo metteva dentro panico, una stradice meccanica e ci stava sta... tipo la molazza comunque, la, e ci stava sta sto, sto braccio del... che eh, girava il pane e poi lo lasciava lì dentro e quando cresceva alle 3 lo buttava dentro sta vasca di pietra e doveva ricrescere un'altra volta e poi alle 7 lo, ehm, lo lavorava la maniera il maniera occhi, occhi, occhi. Che, e poi lo infornava secondo come erano le famiglie chi portava 12, 7, 8 non so, non è portavano sempre le stesse ogni famiglia, secondo le persone che le facevano il pane, capito? queste erano quelle delle famiglie più grosse le facevano di più quelle delle famiglie più le facevano di meno ogni 8 giorni, no? ogni 8 giorni, sì sì. No. Io mi ricordo un matrimonio fatto quando mia madre con mio padre c'erano l'osteria qua dove stava la sezione del Partito Comunista. Cioè, so che cioè fece? Eh, erano ciammelle di grasso e pagnottine. I forni erano tutti dei nobili, dei signori. Poi c'era però il forno del paese, della, della comunità. Io mi ricordo, no? e prendevamo l'acqua a Fasanella, alla Fasanella, Ma so, Fasanella. No, so. e Maroma si diceva a Nicola, Fradimo, devi fare dieci viaggi, chi gli imperterrito ne, oh, sì, ne faceva nove, come faceva a accorgersi che ne aveva fatti nove. Ma ne sono fatti 10, no? Ma era fatti, non, non, non erano vita alla scuola che era un Qual era la vita quotidiana di una ragazza, era, oh. diciamo, sotto, sotto, sotto i vent'anni? Qual, qual è stata la vostra esperienza? Beh, era scuola devi stare a casa, quando si faceva la notte. E non potevi parlare con gli altri, con gli altri. No. non potevi parlare con, gli con i ragazzi. No. No. No. Oltre, se, perché eri fidanzata. No, non ti parlava con nessuno, perché non ti dicevano, però non si poteva tutti venire da sotto. Che okay, dicevano, se vuole la penna, chi la raccoglie? Beh, perché mi <ride> ci se ne viva la... a me che voi ha detto. E trovo la Marchetti, Vincenzo Marchetti, cosa? Alessandro Marchetti, da ragazzo. E vado alle fune, perché faceva parecchie di carta che li rangeva. Sempre come mi hanno detto, eh? No. Ci diceva nonna, dammi la pizza, capito? Se mangi la, la gente così, da grande gli faccio Questa se <totipo>